Buongiorno, oggi ultimo giorno Sono più sveglia dell'ultima volta Ma penso che si era notato parecchio insomma. E, Sì, oggi si torna a casa Quindi devo finire di preparare le valigie Perché ieri ho già iniziato Però metà della roba eh, ho dovuto tenerla ancora qui Perché la roba è in frigo E la roba che ci serviva stamattina insomma, Metà della roba è ancora qui Mentre l'altra metà è già in macchina devo pulire e disinfettare tutto perché ho promesso insomma che gli avrei pulito l'appartamento glielo avrei consegnato pulito ah sì ho finito il braccialettino di cui vi parlavo ieri poi dopo ve lo mostro e gli ho lasciato eh, e devo pensare a due righe perché volevo lasciargli un bigliettino insieme al braccialetto insomma che gli spiegasse un po' quello che, che avevo nella testa ecco e quindi sto cercando di pensare cosa scrivere in quel bigliettino lì e poi oggi si torna a casa dai gattoni. Che bello. Cioè sono contenta di tornare a casa dai gattoni ma sarei stata anche contenta di rimanere qui ancora un po'. Niente, non so cosa raccontarvi perché comunque ho poco tempo e devo darmi una mossa. Eh, niente, programmi per oggi appunto finire di preparare le valigie, pulire e tornare a casa. E poi casomai ci vediamo più tardi. Ah, con... vi faccio vedere il braccialetto di sicuro e poi dopo, boh, vediamo ciao Cipollino ti ho, ti ho messo la frutta, sai? ciao ti ho messo la frutta, l'hai vista? guarda che ti guarda, è troppo grande quello lì si è portato via tutto il tocco Dunque, questo qui è il bigliettino che gli ho lasciato, gli ho scritto due righe, gli ho lasciato anche un hashtag, sperando che mi pubblichi una foto in modo che io possa vedere che l'ha ricevuto, e questo qui è il braccialettino che ho scelto di fare. E niente, io... della porta ciao amore piccolo gatino rulo arancione ciao ciao ciao ciao Peter. ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao gatone Murona Miau Ciao Gordino Ma avete litigato che ci sono tutti i giovi di pelo? Mm? Ciao birra Felix Vieni Gattone Ciao Ciao Ciao Ciao bide Ciao wer liegt Ciao Miau. Miau. Dunque sono tornata nella mia casetta Ho salutato i gattoni che era da un sacco un sacco di tempo che non li vedevo che bella inquadratura e niente ho già svuotato le valigie anzi solo la mia in realtà, ho già fatto partire la prima lavatrice, adesso mi sto preparando perché dobbiamo mangiare molto molto velocemente perché abbiamo un appuntamento importante e già da un po' di mesi che ne stavamo parlando ma eh, non pensavo sare sarebbe arrivato oggi il momento, insomma. Niente, oggi la nostra famiglia si allarga perché arriverà, andiamo a prendere un altro micetto. Quindi andiamo a prendere un fratellino per Peter e per Felix. Niente, sono tanto tanto contenta e emozionatissima. E devo darmi una mossa perché siamo già in ritardo adesso. E, e niente, in realtà, come vi stavo già dicendo, non era previsto che arrivasse oggi. Ehm, ma nei prossimi mesi, ecco, invece arriva prima. Quindi niente, ci vediamo più tardi? Ecco qui il gattino, siamo andati a prenderlo e abbiamo scelto lui che è un po' più colorato degli altri perché ha diversi colori, è tigrato però va dal grigio al rosso, insomma è molto molto carina, credo che sia una femmina ma non ne sono sicura e alla fine abbiamo scelto lei o lui, insomma è da vedere, che carina è così dolce tranquilla, adesso sto, sono un attimo qui fermo in macchina ma... Appena partiamo, la, la metto dentro la sua gabbietta. E sì, erano tre, tre gattini rimasti, e, tutti e tre tigrati. Due erano più tendenti al grigio, e poi c'era era questa qui che è più cicciottella e sembra che abbia il pelo anche un po' più lungo rispetto agli altri. E, e niente, abbiamo scelto questo gattino qui. Bello, ciao amore. Fai la dannetta. E niente, poi alla fine c'è stato un imprevisto e siamo tornati indietro perché abbiamo deciso di portare a casa tutti i gattini, tutti e tre i gattini. E sì, è una cosa folle, probabilmente mi pentirò molto presto. Però boh. Per il momento va bene così e queste qui insomma sono le sue le sorelline, i fratellini insomma e questi sono i micetti e da oggi faranno parte della nostra casa, della nostra famiglia. E ditemi voi, secondo voi guardandoli così sono maschi, femmine e voi quale avreste scelto? Perché come avete visto noi non ce l'abbiamo fatta a scegliere. E, boh, Ditemi se anche voi è capitata una roba del genere e se vi siete pentiti soprattutto e come avete gestito uh, o come state gestendo uh, 5 gatti perché penso che sarà un impegno molto importante comunque vedremo vedremo vedremo e niente con questo è tutto io non so come sarà venuto alla fine questo video perché è tutto un mix di clip tutto confuse, eh, spero insomma che riusciate a capire qualcosa, um, comunque lasciatemi scritto nei commenti se uh, i vlog vi piacciono, se devo continuare a farli o se non vi interessano, e niente, io vi lascio perché adesso ho da fare e ci vediamo prestissimo con un nuovo video e um, è un video di DIY, ciao!